Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video della settimana Allora, eh, come state? Spero tutto bene Questo sarà un video un po' aggiornamento eh, Finalmente mi faccio vedere, però dovete sapere che oggi ho anche girato un altro video Che penso che uscirà comunque forse questa settimana Sto assolutamente cercando qualcuno che mi possa aiutare con l'editing dei miei video Quindi se qualcuno volesse contribuire, pagato ovviamente Può contattarmi magari su Instagram, ecco, e se è idoneo e eh, vi chiederò di editarmi i video perché eh, voglio continuare a portare contenuti però sto facendo un po' fatica a editare questi video quindi chi volesse contribuire o con se conoscete qualcuno che potrebbe aiutarmi a editare i video eh, fatemelo sapere che così eh, possiamo metterci d'accordo. In ogni caso, ragazzi, come state, questo sarà un altro video... Oddio, vedete, ho comprato queste luci nuove e cambiano colore un po' a random, non so ancora usarle, Ma perché? Ecco, sono un Simpson. Vabbè, no, non mi dispiace, fa molto... non lo so, tengo così o così? Beh, scrivetemi nei commenti se preferite la luce gialla o la luce blu. Giallo, blu, giallo, blu... Ah, questo forse è il mio preferito, una gialla e una blu, ho visto il film Luca, mi è piaciuto un sacco della Disney, ho anche visto un film chiamato uh, Mitchell, forse, su Netflix anche bellissimo, e ho anche visto Cruella, visualmente bellissimo il bel contenuto in sé era un po' così, però l'ho apprezzato molto e mi sono piaciute entrambe i main character comunque, sì, è un video in cui mi parlo dei cazzi miei però questo voleva essere un video in cui mi facevo vedere perché era un po' che non, non mi vedevate, mi siete mancate, volevo dirvi che spero che state tutti bene, volevo portarvi un po' in giro per Tokyo, perché di ultimo sono diventato un grande fan di questa serie, è un dramma giapponese che non credo si siano su Netflix Italia però è questo giapponese che va in giro per ristoranti e fa un po' il gourmet e di ultimo mi è presa anche a me questo sfizio di andare un pochino un po' in tutti i ristoranti a eh, provare le pietanze più buone quindi in questo video voglio farvi un attimino vedere eh, che cosa ho mangiato questa settimana e Com'è andata? Ragazzi mi sta comunque seguendo il personal trainer siccome eh, ho la possibilità di mangiare poche volte cose che mi piacciono, cerco ogni volta di far sì che eh, sia un'esperienza unica e irripetibile. E quindi sono andato a mangiare afghanistano questa settimana, sono andato a mangiare in questo ristorante che è sia hawaiano, però, eh, più che altro è giapponese di quei giapponesi che sono andati alle Hawaii dopo il periodo Edo, quindi eh, appena praticamente il Giappone ha riaperto eh, i confini. Durante la restaurazione Meiji, la tipica cucina giapponese dei primi giapponesi che sono andati alla Hawaii e hanno iniziato un pochino a sperimentare anche con la cucina locale. Devo dire che hanno usato tantissimo lo shuga è stata proprio una di quelle esperienze culinarie un po' particolari se vi capita assolutamente andate in questo ristorante voglio fare una lista con tutti i ristoranti magari ve li metto qui sotto e chi volesse provare qualcuno di questi ristoranti può andarci perché no e si potrà divertire poi vita lavorativa e vita universitaria ancora non ci credo che ho finito gli esami eh, pensavo di farvi anche un video in cui vi eh, andavo nel dettaglio degli esami non so se vi possa interessare però prendevo uno a uno gli esami e vi spiegavo modo in cui sono riuscita a fare la magistrale in otto mesi se vi potesse interessare scrivetemelo qui sotto e probabilmente lo farò mi fa strano essere qui adesso su youtube ma spero di riuscire a trovare come vi dicevo a inizio video qualcuno che mi possa aiutare con l'editing che così posso ricominciare a fare video un po più di spesso un po più di spesso un po più spesso vabbè ragazzi ho parlato fin troppo io adesso vi lascio un pochino con il video di oggi e ditemi che cosa pensate di tutte queste prelibatezze e scrivetevi il minuto uh, di quello che volete mangiare di più vi saluto e alla prossima ciao! bene ragazzi eccovi arrivati al mio weekend che sono andato alla stazione di Yoyogi sabato mattina che mi sono allenato con il mio trainer dopodiché sono andato al combini a bermi un caffè e mi sono anche preso questo pollo con un po' di formaggio e questo pane che pensate ha solo 63 calorie poi sono andato a pranzo in questo ristorante hawaiano come vi dicevo a inizio video, guardate che carina l'atmosfera, piccolo dettaglio il proprietario che era palesemente giapponese mi ha detto che era canadese, vabbè era un simpaticone comunque vi consiglio di parlare con lui perché vi divertirete, questo è il cibo che mi sono gustato con Sadakatsu. Guardate, quante belle cose! Era veramente buonissimo. Poi eh, quel shoga, tutto quello là, eh, che vedete, gli ha dato veramente un tocco in più. È stato veramente delizioso. Dovete assolutamente andarlo a vedere. Poi sono andata a comprare dei fiori a Aoyama, qui. E ecco, questa è la piantina che ci siamo presi. E mi sono anche gustato un buon eh, Taiyaki con eh, i fagioli dolci, però non erano troppo dolci, dopodiché mi sono recato eh, nella stazione di Higashi-Nakano, dove sono andato a farmi una cenetta in questo bel posticino afghanistano. E Questo è il posto visto anche da fuori Guardate che carino È a due minuti dalla stazione Questo è il nome del ristorante a chi interessasse E niente si respirava veramente una bella atmosfera in questo luogo Guardate qua l'interia Mi piace quando si usa tutto questo marrone Non lo so mi fa sentire un pochino attraento Mi sono subito preso un Uronhai Che sarebbe praticamente il tè con dentro il sake Poi mi sono preso questi buoni spiedini di eh, carne Questa era di pecorella e poi mi sono anche preso questa specie di spezzatino macinato, non so come volete chiamarlo, afgano, buonissimo e anche questo pollo che non era niente male, oddio non ricordo, sì dovrebbe essere pollo e ancora un po' di agnello perché no e la cena era stata veramente deliziosa Non è neanche costata tanto perché una cinquantina d'euro Questi qua che vedete sono i lavori in corso Siamo arrivati a domenica Domenica mi sono preso un caffè di prima mattina in questo bel baretto E guardate anche la croissant che mi sono preso al cacao Che meraviglioso aspetto che aveva e anche il cappuccino con la cannella poi sono andati in cima a Takashimaya dove c'era praticamente questa terrazza tutta verde e eh, quale momento migliore se non questo, quello di andare a farsi un buon pranzetto in questo ristorante super giapponese e eh, cinese scusate mi sono gustato eh, questa vista meravigliosa e mi sono preso il mio adorato mabotofu della cucina di Sichuan che sapete quanto io adoro la cucina di Sichuan c'era anche questa zuppetta ovviamente il riso e una insalatina tra l'altro poi mi sono preso un po di dim sum questo è un po' eh, tipico della cucina di Hong Kong più che di Sichuan guardate qua eh, lo intingo rigorosamente nella salsa di soia e me lo gusto questo invece è e aveva all'interno i gamberetti anche questo era col gamberetto e poi per dolce questo sempre con i fagiolini dolci e un po' di anin tofu per rimanere in tema adesso il pomeriggio mi sembra che mi sono concentrato principalmente a studiare e a preparare qualche video sono anche andato in palestra ancora e poi sono andata a fare questa pericina che poi è diventata una cena in cui mi sono preso alcol come potete vedere poi queste buonissime conchiglie non so che conchiglie siano comunque con il vino e anche questo carpaccio buonissimo e questa pizza che era veramente sottilissima ecco questo è stato il mio weekend queste sono tutte le cose meravigliose che mi sono mangiate scrivetemi qui sotto quale di queste cose vorreste mangiare di più e io spero di vedervi al prossimo video E spero di riuscire a farlo uscire per uh, questo weekend Magari venerdì vorrei parlare di un serial killer un po' particolare Mi raccomando se siete arrivati fino qui lasciate un mi piace E commentate con una, boh, una carota facciamo Vi saluto e un abbraccione da Seba